su questa casa in molti dicono che Aleggia una sorta di maledizione ah. e qua ci sono le scale Ale non mi sento tranquilla lo sai? adesso? in questo sì. punto perché? non lo so perché sei la bambina che è morta qui dentro? se sì, fai accendere le luci del K2 fino al rosso vuoi dirci il tuo nome? come ti senti Tera? ehm... non mi so spiegartelo nel senso, mi sento in allerta mm. come se dovesse succedere qualcosa si sì. Ah, che mal di stona quale ma va? Ah, te lo giuro vogliamo parlare col conte ma non di ma come mai? ma che fitta di forte il tuo nome? mi sto sentendo male anch'io adesso, eh? mi sento nausea, io ho la stretta allo stomaco. Proviamo a uscire, prendiamo un po' d'aria sì. e andiamo verso il sotterraneo, verso la scala sì. con la scusa. Sì, sì. Mi sento È vero. pozzata d'incenso. In Fai un rumore adesso. Oh yes. Sì. Sì, sono tu, ma io sento puzza di pipì. Fatti sentire. Questa. Voglio ce l'ho uccidere. Ancora. Ragazzi, sentiamo. Sembra un fuori. pianto di un bimbo o da fuori. Non so se si sente. Direi. Che finta la testa. No, dai, ti prego Adesso è salita 12.4 2.8 Ale 0.9 Ragazzi 6.8 15.1 Ale 2.9 18.1 Dai ci andiamo Chi c'è qui? Guarda la temperatura come scende. Stai male? Eh? No. Scende di nuovo, guarda. Si sì, dai, facciamo 2.5 Ragazzi Guardate la temperatura Ora sta salendo Vieni qui, avvicinati qui Avvicinati a noi Avanti, avvicinati qui. Avvicinati a questa luce rossa. Ale, tutto ok? Sì. Cos'hai? Ale, dove sei? Cos'hai? Oh mio dio Oh ma ce ne andiamo? Sì, Ale, non Accenda la luce, andiamo. Non vedo niente, si. Sì. Dai. Andiamo. Ma hai ancora mal di testa, Ale? Sì. L'enfila? Di fronte a te. C'è pietre qua, te. Di fronte Ale uscita Ale, di qua. Eh. Ale, di qua. Devi salire. Vai, con la la roba. Le steccando però, eh. Ce la fai? Sì, ce la faccio. No. come stai? così, così, dai ma sei nervoso per che cosa adesso? eh? perché sei nervoso? non so, non so dai uff, uh, olia fresca andiamo? andiamo? Ah, sì. cosa? allora tutto è bene quello che finisce bene Ah, insomma è finita proprio la grande tua allora che è successo? provo, provo a, a spiegarmelo a spiegarvelo e a spiegarmelo a me stesso mm. poi tu mi dai anche conferma eh, eravamo lì eh, nei sotterranei della villa eh, era un momento in cui c'era tanta attività e tensione anche ma ti dirò, io mh, poco prima mi sentivo emozionato ok? Mm. non era proprio paura mm. perché comunque stavamo era tangibile il fatto che ci fosse qualcosa in mezzo a noi eh, ed era più un'emozione che, che paura, terrore, che negatività, no? io no, io avevo più ansia ah sì? sì sentivo quella leggerissima fitta allo stomaco ancora sì mm. a un certo punto ho sentito una una forte fitta alla testa una, una fitta qua ok fortissima sono cambiato eh, la mia, le, mie, le mie emozioni sono cambiate il mio il tuo stato d'animo sì sì ma me lo ricordo eh è iniziato con una specie di. Eh, di vertigine, ho sentito prima una specie di, di vertigine, una specie di rintontimento mm. per qualche secondo. E, e a un certo punto ho iniziato a. cioè ti, ti, ti guardavo mm. e. Ma Don... che sei sparito, che ti sei allontanato, te lo ricordi? Sì, sì, sì. Ma prima ehm, ero lì e dicevo sentivo che palle essere qua. Eh, pensieri come per dire ma che palle Teresa mi ha portato qua sotto, ma, ma, ma che ci faccio qua? avevo con te, sì. Dire pensieri che dicevano, ma cosa vuole questa? Ma cosa vuole fare? Ma dove mi ha portato? Ma perché siamo qua? Ma perché non ci andiamo? Fa freddo, è buio, voglio andare a casa? Ma contro di te? volevo, volevo incolpare te? del fatto che mi trovavo lì? Eh, non lo so perché no, non lo so. Ma mm, siamo usciti, stiamo andando a casa, eh, è passato un po' di tempo già, me ne rendo conto, me ne rendo conto che che era qualcosa che non apparteneva a me, ok? E quando sono andato verso verso il buio è stato un po' per dire, comincio ad andare, ok? È un po' per dire, sentivo la voglia di andare lì, mi sentivo un po' attratto da quella zona buia, no? Come per dire, ma vediamo se vado al buio fin dove arrivo. Mm. Avevo quella curiosità di dire, ma vediamo se, se cado, se sbatto contro qualcosa, non lo so. Avevo voglia di andare verso il buio. Invece, ecco, mi ricordo un po' con, in modo un po' confusionario... Mentre uscivamo, eh, che non, non hai praticamente riconosciuto la via d'uscita? Sì, non trovavo, non trovavo la via d'uscita e anche il, il cammino dalla, dalla villa fino alla macchina. non mm, me lo ricordo tanto. Non l'abbiamo ripreso, però eri abbastanza assente: nel senso che non parlavi, non, non volevi parlare, ti chiedevo come stai non, non mi rispondevi. Eh, poi siamo entrati in macchina, siamo partiti e a un certo punto è cominciato a realizzare tutto, allora non sto bene, sono tranquillo. Anzi, miei miei... Ma tutto è partito da quella fitta alla testa. Tutto è partito con la fitta alla testa, sì. Come se qualcosa avesse interferito negativamente con, con me. che facevi poi di che non uh, poi mi sono no, un po' però ti assecondavo non mi sono permessa neanche di dire niente alla telecamera e eh. ho detto vabbè usciamo poi dopo al massimo spieghiamo tutto non ho voluto interferire no? non ho voluto parlarti perché in quel momento eri troppo troppo irritabile troppo irritato quindi ho preferito non, non dirti nulla lì che poi è strano che, che mi incazzo eh di, di mio, sì, di carattere, già avviato. una cosa hai iniziato a prendermi le cose da mano dammi eh. qua, andiamo E lo ha Ah mi spiace, mi spiace che, che è finita un po' così l'indagine, mi spiace perché volevo andare a cercare la, la stalla, alla fine la, non ci siamo potuti andare. Vabbè dai al massimo poi ci ritorneremo. Sì. Eh, cosa pensate voi? E comunque anche questa è una sorta di eh, interferenza, di qualcosa. Eh, sì, uno non è che impazzisce così all'improvviso. Eh, perché tu in quel momento veramente mi sembrava impazzito. E se fossimo rimasti lì, se tu avessi insistito, che sarebbe successo? Eh, non lo so, Ale. Però non volevo che finisse come l'altra volta con bello nei sotterranei. Non è la prima volta, è la seconda volta. Esatto. E... Diciamo che l'indagine quando prende male, prende male ad Ale. che la prossima volta ci vado sola guarda. ragazzi grazie grazie per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo video okay. ciao ragazzi